Uh, Bartolo, Dimmi. eccoti qua. Allora okay. ti presento, ti conoscono tutti, però insomma sapete, Bartolomeo Allegrini, insomma è uno dei, dei, dei massimi esperti di un approccio clinico integrato, quindi un'esperienza ormai da sei anni con S Drive e soprattutto insomma, esperienza clinica interessante. Ecco, se vuoi dirci la tua e poi iniziamo con i casi che ho scelto. Sì, intanto, come hai detto tu prima, il ci offre una grande opportunità, È quella che più volte ribadisco, quello di avere uno strumento che possa garantirci, se lavoriamo di squadra, un linguaggio comune che è stato uno dei grossi deficit che ha avuto la medicina integrata nel suo sviluppo attraverso tutte le varie parti che si sono succedute a rappresentarli. Parliamo dell'omeopatia, parliamo della fitoterapia, parliamo eh, della medicina funzionale, parliamo della medicina anti-aging, parliamo della medicina biointegrata che abbiamo visto questo congresso. Quello che viene a mancare per creare proprio una comunanza ideologica non solo necessaria a rafforzare quelli che sono dei concetti basilari di salute, ma anche e soprattutto a portare avanti un'idea comunitaria di salute che possa aiutare l'utente a trovare più velocemente la strada. Cioè se lasciato spazio a troppa variabilità, per cui tutti gli esami valgono e però alla fine il peso specifico di ognuno di loro perdeva valore e oppure non veniva per niente sfruttato. Per cui, e questa è la mia esperienza, no? perché ho viaggiato proprio attraverso diverse linee e le ho conosciute tutte. E quindi avendo conosciute tutte, ora che mi sono appassionato all'S Drive, io dico che abbiamo una grande opportunità, quella di avere uno strumento che possa garantirci veramente di creare un linguaggio unitario e qui ci vuole il contributo di tutto dove il protagonista non siamo noi, ma diventa il paziente. E nel momento in cui il protagonista diventa il paziente, e eh, il paziente ci può offrire una grossa opportunità, perché il paziente ci può offrire quello che è valido come certificazione scientifica, cioè la sua testimonianza. E quindi nel momento in cui noi porteremo avanti questo progetto, tanti di voi andranno avanti, spero con entusiasmo e spero sempre con maggiore fattività, no? Uh, io penso che abbiamo questa grande opportunità, cerchiamo di non perderla. Ecco, L'idea di fare queste serate è stata quella anche di costruire un mondo intorno a noi, no? Perché tutti quanti abbiamo bisogno di un guscio, perché il mondo fuori è abbastanza complesso. E quindi, chiaramente, io, a me piace molto la clinica, ma io vengo da una formazione di medicina interna. Ho fatto otto anni di medicina interna. Per cui poi, avendo avuto la fortuna di avere gestito le terminalità, quindi, ho gestito. Il benessere assoluto avendo fatto il medico di una squadra di calcio professionista per dieci anni. Ho gestito anche, per sedici anni ho fatto il medico di cure palliative, no? nonostante avessi potuto fare comodamente il medico di famiglia, invece ho completamente abortito quel eh, certificato di diploma che la Puglia mi ha dato nel 99 perché ritengo che sprecare eh, un ruolo da senza che si offendano i ragionieri, da, da medico e quindi da artista, attraverso solamente lo sviluppo dell'area del cervello logico e quindi solo della parte sinistra. No, sinceramente no. Vedete, ls drive ci permette di sviluppare proprio tutte e due, la bipolarità diventa uno e quindi siamo costretti a usare sia il cervello destro, sia il cervello sinistro quando andiamo a leggere un s drive E quindi, diciamo, è una bellissima avventura. Noi cercheremo in queste serate, con i casi clinici che ci proponete, chiaramente di darvi un'idea, come ha detto Giorgio, chiara, abbastanza sintetica e abbastanza semplice di come si legge, chiaramente cercando di fare dei collegamenti, che è quello che ci serve, e vi dico che il mondo di S-Drive è un mondo complesso, è un mondo affascinante, proprio perché è un mondo che ci costringe a sempre più scoperte. E quindi chiaramente questo è importante perché... Attraverso questo stiamo esaltando il modello empirico di aristotelica eh, diciamo memoria e fondamentalmente questo ci aiuta attraverso l'ipertrofia del linguaggio logico analitico a cui ci ha portato la conoscenza moderna che è stata multifrastagliata, è stata multidivisa in 3.700.000 specializzazioni per cui tutti ormai sanno tutto, ma in verità quando poi dobbiamo unire abbiamo grosse difficoltà. E oggi abbiamo uno strumento che ci permette anche di avere una guida. Cioè, quando Giorgio ha fatto vedere quel filmato che io chiaramente ho videato e poi domani posterò, eh, diciamo, su Facebook, praticamente, eh, eh, diciamo, ci ha, vedere, ci ha fatto vedere la straordinarità. Sono che... già a Pisa in aereo, guarda. Ah, benissimo. Io domani non sono a Monopoli, eh, eh, mi trasferisco, non ti dico dove. Praticamente, eh. dicevo, no, da questo... Anzi, no, domani sera c'è un impegno importante. Vedo che il dottor Marini... Il, eh, Sorride, ma domani sera io sono eh, chiuso in camera dalle otto in poi perché ho una malattia e purtroppo me la devo curare bene. Domani sera potrò uscire definitivamente malato oppure potrei uscire sano. Vediamo, voglio dire. Poi chiaramente ho la possibilità mercoledì di farmi l'est drive e quindi questa è una buona notizia. Per cui vi dicevo anche quello che abbiamo vi visto, la rappresentazione di un'onda. Cioè un canale un'informazione un, un cioè noi abbiamo la possibilità oggi attraverso una rete di informazioni no io che sono omeopata no io mi sono strutturato proprio la medicina integrata attraverso le conoscenze omeopatiche che ho iniziato a, a frequentare già nel 95 e quindi per me chiaramente energia e materia sono la stessa cosa quindi noi abbiamo la possibilità attraverso S-Driving di strutturare anche un nuovo concetto di materia. Un nuovo concetto di materia che viene attraverso anche il riconoscimento delle diverse priorità che i vari algoritmi creano e che dobbiamo sfruttare assolutamente come informazione perché quelle sono una guida. E sono una guida che ci possono permettere di raggiungere prima il risultato. Io ho sempre avuto tanti risultati nella mia vita clinica vi dico con il cuore in mano che quello che è successo da quando S-Drive, che è la velocità del risultato è maggiore, perché S-Drive mi costringe a ragionare e a vedere le cose su più livelli, non che prima non lo facessi, ma prima dovevo essere io ad andare a estrapolare determinate componenti e poi metterle insieme e quindi non sapevo come indirizzare la priorità. Mentre oggi, attraverso le informazioni che arrivano da S-Drive, noi possiamo fare il contrario e quindi abbiamo la possibilità di mettere insieme tutto lo scibile. Questa è l'altra bellezza di S-Drive, che non esclude a priori l'importanza della nutraceutica della fitoterapia, della omeopatia, dell'intervento dell sul microbiota attraverso i batteri, attraverso i microbi, attraverso tutti i fermenti, tutto quello che vogliamo. Cioè non esclude niente, anzi potenzia l'idea di un lavoro di equip e anche di un lavoro multidisciplinare, perché spesso dopo l'S Drive viene anche l'indicazione per poter fare anche altri tipi di consulenze o anche di, eh, diciamo, di terapie. Per cui chiaramente capite bene, io penso che Giorgio questa prefazione può essere più che sufficiente e possiamo partire col primo caso clinico così iniziamo. ad Allora, entrare. una cosa, io non sono riuscito a togliere nomi e cognomi dai report, perdonatemi ma non ce l'ho fatta perché ero veramente. ho finito di lavorare praticamente alle 8 e non ce l'ho fatta e so che anche voi, so... <ride> quindi eccomi qua. Allora, primo caso clinico, tanto voglio dire, eh, penso che nessuno vada eh, o conosca le persone. Eh? Allora, primo caso clinico. Eh, Ma questo l'hai visto in francese praticamente, quindi non fanno riconoscere. Scherzo. Quindi questo è un caso clinico di un mm. francese dove c'è la sintesi delle proteine Intestinale che funziona, vedi tu, eccoti qua. Allora chiaramente, quando andate a valorizzare i dati che vi, vi arrivano da un SDR, la pagina 3 diventa una pagina fondamentale. È come quando voi avete la prima pagina di un giornale, va bene, la prima pagina di un giornale vi mette dei titoli e qua noi abbiamo dei titoli. Ok, allora il titolo è che cosa dobbiamo vedere per prima? Vediamo i sistemi. Vuoi sapere l'anamnesi o no? Sì, però l'anamnesi, iniziamo a, a, secondo me, l'anamnesi, la, appena faccio un'introduzione iniziale, poi vediamo anche l'anamnesi, capito? Okay. Però vediamo già il tipo di lettura, così poi l'anamnesi ci può orientare su cercare determinate cose. Mm. Allora? Giorgio, mi è scomparsa la, la pagina. Comunque, diciamo, al primo posto sintesi proteica leggevo, al secondo posto intestino, almeno da quello che, che abbiamo letto, giusto? Sì. Al, terzo, al terzo posto mi sa che c'era detossificazione. O sbaglio? Sì. Ora vediamo. Ma come mai sei? In... Aspetta, eh, che non capisco come mai aspetta, la, la, la ricondivido, eh? Intanto io. Il report allora eh, lo devo andare a riaprire, è mm. tranquillo. Allora sintesi proteica intestino e intestina ed intestina dovrebbe essere apparato gastrointestinale. Lì, sì, sì sistema surrenalico ed emozioni. Eccolo qua. Ok, ok. Quindi se vai più un po' più giù, Giorgio, se so... Uh, ok. Allora, quindi sintesi proteica. Intestino di intestinale dovrebbe essere gastrointestinale. Sì. Sistema surrenalico e emozioni. Quindi queste sono le quattro priorità. In verità, poi, noi abbiamo sempre la possibilità di dare un'occhiata alla pagina 4 dove c'è l'aggiunta solitamente di qualche sistema aggiuntivo a questo va bene però già bene. quando si parte con sintesi proteica che cosa ci sta dicendo il test allora ci sta dicendo probabilmente no che allora sintesi proteica è chiaro che noi potremmo pensare c'è un'alterata sintesi proteica ok però vi dico no e questo è comunque quello che tutti quanti possiamo Sapere, perché è giusto, no? Alla fine, sintesi proteica, c'è un problema nella sintesi delle proteine. E potrebbe essere anche che l'organismo di questo signore sta produ producendo delle proteine anomale. C'è un'alterazione nella sintesi delle proteine perché c'è la produzione, per esempio, di false proteine perché c'è un fattore tossico ambientale, ci potrebbe essere un'interferenza del microbiota, ci potrebbe essere uno stato di acidosi cronica, ci potrebbe essere la carenza di alcuni fattori vitaminici, no? e quindi chiaramente questa sintesi proteica messa come priorità la dobbiamo ritenere una priorità, cioè non è solo andare a fare un lavoro sulla restituzione di un patrimonio proteico, è quello comunque, poi lo, lo, lo si può valutare. Però, visto che dopo il test dice intestino, apparato gastrointestinale, andiamo a capire, ma in questo apparato digerente di questo signore, di questa signora, non so che cosa, è un maschio o una donna? Giorgio, il nome non, non, è un maschio o una donna? Eh, te lo dico. Ehm. Allora, compressa, uomo, 54 anni, resistente in Svizzera. Ok, eh, quindi l'uomo 54 l'energia, L'angia, dolori all'estremità... Eh vabbè, ora vediamo, vediamo. Poi, poi la ah. clinica la vediamo, Giorgio. Iniziamo ah, a vedere... Vabbè. La clinica poi la vediamo. vediamo. Iniziamo dal ragionamento, capito? Così partiamo dal ragionamento. Eh, quindi dicevo... Quindi al terzo posto vi dice Surrene, no? Cioè vi sta dicendo due cose importanti. Vi sta dicendo da un lato che... Probabilmente c'è un'anomala sintesi proteica nell'organismo di questo signore. Okay? E quindi possiamo pensare anche a uno stato infiammatorio, no? Poi ci dice che c'è sul rene, eh, Quindi sul rene, capire anche sul rene, no? Giusto? Si stessa, sarebbe, okay. sarebbe stressologico. E, e quindi poi andiamo a vedere, andremo a vedere del surrene. Che tipo di surrere? Cioè la parte adrenali, adrenergica o comunque c'è un'ipertrofia di attività o c'è un'ipotrofia di attività o, o ci può essere per esempio un completo svuotamento dell'attività? E ora lo vediamo, lo vediamo da vari indicatori e poi ci dice emozioni, ci dice guarda che nella traccia che noi abbiamo rilevato dal bulbo di questo signore c'è nella sua esistenza un filo collegato al cervello emotivo No? qualcosa collegato alle sue emozioni, che ancora incide nel suo equilibrio sistemico. Poi dobbiamo essere bravi noi a capire come, dove, perché, va bene? Però ci sta dicendo già questo. Poi, quando noi andiamo a leggere la ruota no, dei vari componenti, al primo posto, vedete, ci mette la fetta rossa, quello no? del... Eh... Metalli tossici, diciamo, degli, degli ambientali la fetta rossa e che corrispondono, vedete, ai metalli tossici. Quindi, questo signore c'è una situazione di intossicazione da metalli tossici perché ve lo mette al primo posto, cioè quando ve lo mette al primo posto questa è un'ulteriore priorità, e quindi ancora di più ci può aiutare a comprendere che probabilmente c'è no, una linea nella sintesi proteica che è stata interferita perché i metalli tossici sono fra le azioni che hanno, perché hanno diverse azioni, hanno un'azione teratogena, hanno un'azione allergogenica, hanno un'azione anche di tipo immunotossico attraverso delle modifiche stereoisomeriche che intervengono a livello di eh, sistemi importanti come per esempio i legami sulfidrilici che vengono ad essere molto alterati nei soggetti che hanno per esempio una ricchezza di zolfo. E chi ha una ricchezza di zolfo? Lasciamo perdere le conoscenze delle costituzioni che comunque vi può aiutare, ma comunque se voi andate a, a pensare a delle strutture del nostro corpo ricche di zolfo, io la prima cosa che penso? Penso alle proteine, penso alle articolazioni, no? E quindi, chiaramente, questo vi comporta già un certo tipo di ragionamento. Questo signore ha metalli tossici e sta sicuramente producendo, producendo anomalie di sintesi proteica. Andiamo avanti, Giorgio, per vedere il secondo livello. Il secondo livello, poi i metalli tossici, andiamo a capire che cosa può essere. Però, allora, al secondo livello abbiamo le vitamine. E vabbè, e voi conoscete già la vitamina. K1 che chiaramente fa parte delle vitamine eh, che servono diciamo, per i meccanismi di coagulazione e quindi come, come fate a non diciamo, dare importanza. Poi abbiamo una delle vitamine più importanti no? Nella, nel metabolismo energetico dell'organismo che è la vitamina B3. Quindi la condizione che si è creata sta portando anche a un discorso di diciamo, sofferenza vitaminica. La vitamina B3 interviene in molti metabolismi, ma soprattutto la vitamina B3 è una vitamina fondamentale per il metabolismo energetico cellulare e quindi la carenza della neacina può portare ha tante espressioni sintomatologiche che stabiliscono soprattutto col corpo un difetto nella produzione energetica a più livelli, perché la niacina è importante per la pelle, è importante per il sistema nervoso, è importante per l'apparato digerente. Quindi chiaramente noi possiamo avere anche queste indicazioni B3 e B5. Beh, B5 è l'acido pantotenico. Sapete la B5, l'acido pantotelico, ho visto che ci sono molte donne, no? E quindi chiaramente, voglio dire, dovete considerare che è una proteina importante non solo per la bellezza dei capelli, però è anche una proteina, e anche quindi per la protezione della pelle, ma anche e soprattutto per la sintesi nel... del metabolismo dei grassi, delle proteine e dei carboidrati. Quindi una buona vitamina B5 è... Sono quindi due vitamine metaboliche. questo che può significare che da un lato abbiamo qualcosa che toglie energia, dall'altro abbiamo qualcosa che non la produce più energia. Eh, quindi iniziamo a pensare che forse ci troveremo di fronte a un paziente che avrà un problema con la capacità di generare energia. E Iniziamo a vedere come la genera questa energia. Andiamo al terzo livello, antiossidanti. Cioè una capacità antiossidante che è stata deragliata, se vedete, perché i tre grandi anti sono quattro grossi antiossidanti. Quindi questo signore, come minimo, avrà una patologia molto importante, perché ha una carenza del seneno, del sulforafano, perché il sulforafano è un antiossidante fondamentale. Che ha una grossa valenza antinfiammatoria, antibatterica, antinfettiva, ma anche protetti protettiva cellulare. Ma è comunque collegato alla linea dello zolfo. E quindi, e poi l'acido lipoico, stiamo sempre parlando qui, per esempio, dei tioli, e quindi, il e quindi anche, per esempio, pensare a una neurotossicità. Oltre che chiaramente, se avete selenio sul forafano, acido alfa lipoico e superossido di smutansi, io al primo organo che penso di quell'apparato gastrointestinale che viene citato, io penso al fegato e penso al fegato soprattutto dal punto di vista di fegato ossidativo. E quindi chiaramente dopo che andiamo a prendere un po' anche la clinica di questo paziente, iniziamo a capire anche i collegamenti che possiamo fare con la clinica, no? Poi andiamo a vedere il metabolismo degli acidi grassi. E il metabolismo degli acidi grassi trova due grandi protagonisti, che sono i due grandi Omega 3. Del metabolismo sono l'ala 3, l'acido alfalfanoleico, il più importante acido grasso. Ahimè, trascurato, ma è quello fondamentale perché da lui parte tutta la cascata degli acidi grassi essenziali. E questo acido grasso quanto è carente? Come minimo, noi manifestiamo stanchezza mentale nebbia mentale, possiamo avere debolezza, debolezza agli arti, neuropatie, sofferenze neurologiche di vario tipo, sicuramente anche situazioni algiche e quindi l'acido alfarinoleico e dall'altro lato ci viene segnalato l'EPA. Un altro acido grasso molto importante per la protezione antinfiammatoria, soprattutto di articolazioni e anche di vasi sanguigni, pensiamo alla protezione dell'endotelio vascolare e chiaramente tutta la parte che poi riguarda il discorso anche chiaramente del metabolismo, del, del, metabolismo, del confronto che poi potremo vedere con l'acido arachidonico, perché è molto importante anche andare a valutare che quelle che sono le bilance armoniche fra acidi grassi fra cui la bilancia importante fra l'epel e eh, l'acido arachidonico l'epel H e l'acido arachidonico dovrebbe portare a certi valori che invece dal, dal test S3 spesso risultano essere alterati eh, diciamo in questo caso a favore dell'acido arachidonico e quindi chiaramente ancora di più a dimostrazione di uno stato infiammatorio importante il quinto livello che viene rilevato qua il livello di interferenze elettromagnetiche che voi potete addebitare sia a un campo di disturbo elettromagnetico, ma come anche spiegato molte volte il dottor Stenton. Quando trovate una sofferenza dove voi avete degli elementi importanti che per l'attivazione del mitocondrio, e qui abbiamo per esempio il selenio, abbiamo la superossido dismutasi, abbiamo l'acido lipoico, beh, dovete pensare che probabilmente anche questo. Questo, questa interferenza elettromagnetica sta stabilendo con la nostra cellula una difficoltà agli scambi di tipo bioenergetico intracellulare. Quindi avremo un sistema che è probabilmente collassato, un sistema che non si riesce ad autoregolare. Gli alimenti, che chiaramente potete andare a vedere a pagina 26, sono e che vedete qui: sono, chiaramente io, avendo fatto inglese, avendo studiato inglese sia alla scuola media che al, al liceo ho difficoltà col francese per cui voglio dire qualche tipo di cibo qua non lo riesco a riconoscere però avete come riferimento i cibi diciamo e, e poi l'ultimo avete gli additivi a questo punto avete dato importanza a pagina 3 e io Giorgio mi fermerei un momento a pagina 3 per presentare la clinica del paziente cioè a questo punto vediamo se la lettura che abbiamo fatto, e tu sai benissimo che io non, non conosco questo test, perché è un test che sarà arrivato a te, eh? giusto? Allora, lettura, vediamo a livello di clinica questo signore di che cosa soffre. Allora, diagnosi non certa, eh, fibromialgia, sintomatologia. Allora, dolori alle estremità, soprattutto di notte, al mattino fa fatica a mettersi in piedi. E piegare le mani, diarrea, situazione emozionale, stress per divorzio complicato, detto dal cugino con la compagna, non, ho, non ha analisi, non, non l'affermazione paziente, avere un indice reumatoide alto. Eh. Eh. Eh. Eh. E vogliamo più. E va bene, più o meno diciamo la sintesi che abbiamo fatto è già una sintesi molto, diciamo, che può dare molto valore. Ora andiamo a vedere i singoli fattori per esempio andiamo a prendere vabbè, vediamo la pagina 4 giorgio e sì, poi soprattutto vediamo sì, sì. La, la pagina ma 5 Possiamo a dare scusate, ma, me lo non so eh, vabbè, ma tanto non fa niente comunque poi chiaramente se voi avete domande eh, non ci sono proprio cioè alla fine eh, stiamo facendo una chiacchierata alla fine voglio dire io rimango a disposizione eh, mettete però chiaramente tenete presente che noi già dal prospetto iniziale no Abbiamo preso già una rete di informazioni importanti. Ora dobbiamo andare a capire, diciamo, andiamo, iniziamo ad entrare dentro la cellula. Va bene? Ora vedete, qui avete sistema cardiovascolare e ci sta. E sistema immunitario e ci sta. Cioè altri due sistemi accanto ai quattro segnalati che sono in sofferenza. Per cui a questo punto andiamo a vedere pagina 5. Alla pagina 5 avete un valore di. 77, un valore certo è pazzesco quello che ho visto che vedo adesso quando lo dici sempre tu metallo. Mamma! mia Vai. Eh Sì, però diciamo qua avete, vedete, allora stiamo parlando di un paziente che chiaramente ha una sindrome fibromialgica. Quindi, chiaramente eh, cioè, qua c'è da lavorare molto sulla barriera intestinale. Poi vediamo successivamente. C'è da, da lavorare anche vedete metalli e radiazioni che si potenziano cioè quando io ho metallismo anche l'impatto di elettrosensibilità radiazioni di... e diventa maggiore anche lo stesso mitocondrio in presenza di metalli tossici no io mi occupo di metallismo dal 2002 e ho fatto anche in giro per la Puglia, in diversi comuni, spesso degli eventi di divulgazione, mi hanno ospitato proprio sedi comunali, in territori che me ora sono tormentati da queste problematiche, le nuove terre dei fuochi. No? L'altro giorno eravamo a Roma in quel bel congresso che abbiamo fatto, dopo di me parlò il bravissimo dottore Leo Rossi, che è un grande medico nutrizionista, e portò dei dati e fece vedere la carenza alimentare di certi territori, cioè i territori che erano segnalati più in rosso, che erano i territori della Puglia, della Campania, della Sicilia, della Calabria, cioè terre fertili, terre generose, terre che hanno dato da mangiare e hanno sfamato milioni di persone con cibi che hanno una diversità una biodiversità incredibile e uno spessore. Io vivo nella città dove c'è la piana degli ulivi a Monopoli, noi abbiamo, no? Cioè, voglio dire, eppure è è pure noi che stiamo combinando e ci stiamo mettendo queste schifezze, e poi queste schifezze le ritroviamo negli uomini. Il problema è che queste schifezze, come i metalli, vanno a finire nelle cellule, vanno a finire a danneggiare il mitocondrio. E qui, come indice di danno mitocondriale, poi c'avete il manganese, avete il selenio, avete la superossido dismutasi, avete l'acido lipoico e che cosa vi deve dire di più? Vi deve mettere la foto del mitocondrio, il test e quindi stranamente questo paziente eh, soffre. Mi prendendo... fai morire. E va bene, mi sto riprendendo da una settimana in cui non ho potuto parlare perché avevo no. brutta influenza, per cui mi dovete perdonare stasera, ma sta tornando un po' di energia. Eh, vi dicevo, no, nel momento in cui noi abbiamo questi dati, no, abbiamo la B5 che sappiamo che entra in gioco col metabolismo degli acidi dei, dei grassi, cioè, e poi abbiamo il selenio, il selenio. Quindi là c'è un'interruzione un anche dell'attività no, periferica dell'ormone tiroideo, e dove? Più livelli, però, siccome c'è anche la superosio dismutasi, iniziate a pensare che siamo anche a livello cerebrale, che questa persona ha un'incapacità a produrre neurotrofine. andatela ad aiutare, gli date quello che volete, gli date la carezza, gli, lo abbracciate, eh, gli date il neurotrofine il no Non, non c'è, cioè non vi dico prodotti, però per farvi capire, prendete spunto, vedete la persona in relazione alla persona, il testo vi ha detto, guardate, se potete aiutarlo, questo, visto che ha manganese, superossiodislutasi, che ha metalli tossici, ricordate, i metalli tossici hanno tre sedi di espressione. O si accumulano nel grasso, o si accumulano nel sistema nervoso o nel tessuto connettivo. E chiaramente del tessuto connettivo se la vedono poi con l'osso e si divertono con l'osso. Allora, se questo signore ha il metallo nel tessuto su... Stranamente il test vi dice: Guardate che c'è una sintesi proteica anomala, quindi probabilmente sta producendo falsi neurotrasmettitori. Probabilmente c'è un'interferenza di questo tipo. Andiamo ad aiutare a ripulire queste aree, andiamo ad aiutare, e ci sono delle piante, ci sono delle, delle schede, eh, dei campi elettromagnetici, terapie biofisiche. E quello vi, vi potete divertire, mica vi dobbiamo dare i protocolli. Noi attraverso il test del bulbo vi dobbiamo dare la via. Poi, in quella via che volete mettere i ciclamini, volete mettere i petali delle, delle rose che ho io fuori, che sono tutte sbiadite, perché sono quattro giorni che piove, purtroppo. Avevo, mia figlia aveva fatto due, due piantine per le rose, niente, e non è arrivata la primavera, purtroppo. Io l'ho chiamata l'altro giorno e ho detto che non può passare. vabbè. aspetteremo qualche altro giorno. Però vi dico, poi, c'è un'altra indicazione no? che dobbiamo andare a valutare. 22 è il valore, perché il valore è alto è quello, No, intestino 12, 10 parassiti, e quindi, voglio dire, iniziamo a focalizzare. No, L'attività diciamo anche di tipo infiammatorio tossico del microbiota perché là parla di intestino. E quindi se ci sono parassiti, non è che dovete trovare uscire dall'intestino i vermi di due metri e mezzo, come è successo una volta nella mia paziente quando gli ho dato una cura antiparassitaria. Poi sono una maestra yoga di Arese di un, di un mio studio e viene da me dice, dottore, sono depressa, depressa, depressa. Era la sulfurica potentissima. Cioè è enorme, piena di energia, l'unica cosa che era dissociata perché era, fra virgolette, figlia di separati e quindi comunque aveva dovuto subire la figlia unica, la separazione. E quando io ho iniziato a fare una cura di pulizia, di trenaggio, due o tre giorni dopo mi ha chiamato, ha detto dottore scusa, è uscito dall'intestino un ospite sgradito. Mi ha fatto vedere la foto, era all'incirca un metro e mezzo, era una tenia che praticamente da allora la signora praticamente mi invita ogni volta che vado da Rese c'è uno splendido ristorante di tipo vegano e mi invita ogni volta e dice, dottore, ancora che non vieni io sono ormai tre anni che non ci vado e si vede il, il prodotto però vabbè non fa niente e da quel punto di vista vi dicevo avere la barriera intestinale così diciamo tonica no? è così infiammata così eh, produttiva, perché quando ci sono i parassiti no? i parassiti che fanno? producono fuoco producono cortisolo cioè stanno infiammando il sistema, infatti questo signore è un fibromialgico, è uno che ha iperattivato l'ipotalamo perché nella fibromialgia noi abbiamo un'iperattivazione ipotalamica, non un'ipoattivazione, cioè l'ipotalamo, dove praticamente che è la sede principale del sistema limbico, no? L'ipotalamo nei fibromialgici è più iper che ipo. Quindi che cosa succede? Succede che quando arrivano tossine parassitarie, questo succede molto anche nei bambini autistici, quando noi andiamo a vedere bambini autistici o bambini che hanno, hanno queste problematiche e quindi riuscire a scoprire queste cose, non significa che per forza gli dobbiamo dare un ver vermifugo, però cerchiamo di andare a rispettare questo come informazione per dare un cambiamento del suo terreno. È chiaro. Nel frattempo ci dà un'altra informazione la pagina esistituita. Guardate che dovete stare attento al glutine. E quando vi dice questo, ancora di più vi giustifica... Quella prima linea di indicazione, sintesi proteica, vi sta dicendo che probabilmente un intestino si fatto in queste condizioni in cui si sta privilegiando una condizione di metalli tossici, praticamente sta producendo probabilmente epitopi lineari che stanno convergendo verso una gluten sensibilità e quindi non è che dovete necessariamente togliere il glutine ma dovete andare a ripristinare l'equilibrio e questo vi aiuta perché altrimenti poi iniziamo a fare tutte le diete di eliminazione massiva e sono spesso pazienti che sono svuotati di energia e avete visto, c'ha delle carenze, c'ha delle carenze vitaminiche ok? Se avete qualche altra considerazione sulla pagina 5, se no, Giorgio, passiamo alla pagina 7, che mi sembra qua importante, perché chiaramente siccome stiamo parlando di un test dove viene fuori il testino, cioè stiamo parlando di una malattia, in questo caso i sintomi che vengono fuori, stanchezza, dolori alle gambe, sospetta fibromialgia, uno stato fra virgolette fra il depressivo e l'ansioso e stiamo parlando di metalli e di barriere intestinale. Cioè è stupendo questo test. Eh, ci costringe a fare questo. Mentre se va da un naturopata, no? non che, che non ha S. Travi, io sono formatore di naturopati, non voglio offendere nessuno, eh? e però iniziano a fare, diciamo, delle tecniche solo energetiche e non cercano di tenere presente che dentro questo sistema sta succedendo una guerra, c'è cioè un fuoco attivo, come dice il nostro Mauro Mariani, no? Il body bard, no? C'è cioè in questo signore che sicuramente sarà collegato a una dissociazione fra l'emisfero destro e l'emisfero sinistro che sta gestendo male il suo cervello di pancia. Ma questa è comunque una considerazione che possiamo fare all'atere. Ma se io trovo un valore, scusatemi, di 26 su una barriera intestinale dove da un lato ho diversi fattori che stanno disturbando l'ambiente e dall'altro ho altri fattori che proprio perché ci sono questi fattori nella prima fascia che stanno disturbando l'ambiente, questi, questi fattori che stanno disturbando l'ambiente stanno svuotando attività importanti di protezione per le nostre cellule, stanno svuotando le nostre cellule, stanno facendo ammalare quella persona e lo stanno facendo andare verso la malattia cronica degenerativa. Lo possiamo ancora salvare perché siamo ancora in una fase di impregnazione, non siamo in fase di degenerazione cellulare. Per cui è molto importante avere questo tipo di informazioni È solo questo test, ve lo garantisco, in questo momento ve lo dà. Se mi metti la pagina un po' più grande, Giorgio, perché ho qualche piccolo problema di vista, ah, ok, cioè poi vi dice anche un'altra informazione, emozioni se le gestisce la pancia. Quindi voi sapete che la pancia di questo signore si sta gestendo l'emozione. E quella è un'informazione che vi può aiutare ulteriormente, va bene? Ora io direi, Giorgio, voglio dire, per essere una prima serata, Molto più approfondito, non vorrei andare. Se dobbiamo fare poi una no, seconda, una terza. No, no, andiamo. all'altro all eh, un all altro caso clinico, cioè poi se ci sono domande su questo caso clinico, se no poi facciamo mezzanotte, capito? Sì, Io sì. penso, non lo so, ditemi voi, cioè no, no, senore, va bene, va bene, va bene. Così. Di spiegazione eh. che vi ho dato è valido oppure volete che abbasso il livello o alzo il livello, non lo so. Voglio dire, se ritenete che è sufficientemente valido perché io capisco bene e ci sono amici che hanno l'est drive da poco e posso capire. No? Però uno si supporta anche con l'esperienza clinica e quindi però io sto cercando di dare, diciamo, il giusto, la giusta rotazione a tutte le informazioni in maniera tale che accontentiamo un po' tutto. Poi io voglio dire tutto è migliorabile. Però, intanto, stasera, la prima serata, vediamo di vedere diciamo vediamo di vedere vediamo di valorizzare i dati così come ci vengono indicati dal test andiamo a vedere un altro caso allora questo è un altro caso quanti chi è, maschio donna e quanti anni ha questa persona eh, dunque questa persona è, è una è una donna ok Luisina sì ok e ti devo andare a vedere un attimo, scusami ma devo andare a vedere Vabbè, tranquillo, però la cosa che invece vi voglio far valorizzare da questo dato, quando voi avete intestinale, gastrointestinale qual è la differenza? che quando voi avete gastrointestinale dovete considerare tutto l'apparato gastroenterico cioè dovete considerare stomaco, bile fegato e pancreas 66 e quindi, anni 66 anni ok. quindi voi diciamo dovete puoi tornare alla pagina cioè nel momento in cui vi dice perché se uno dice e eh, vabbè perché quella ha scritto intestinale e poi ha scritto gastrointestinale e c'è e che sta a giocare cioè, dire, sembra che dobbiamo imparare la parola intestinale no vi sta dicendo che è gastrointestinale cioè il problema nell'intestino ci sarà qualche problema poi andiamo a vedere ma gastrointestinale, e ve lo sta dicendo dopo, quando ve lo dice dopo, per farvi individuare dove, no? ve lo dice dopo, se vai Giorgio, al quarto rigo, che cosa vi sta dicendo? Vi sta dicendo al lato, oh guardate che questo, l'equilibrio microbico che ha, è un equilibrio che non va bene, però vi sta dicendo anche. Anche perché qui c'è sistema gastrointestinale, intestino e equilibrio, c'è tutto. Sì, cioè, esatto, quindi immagina questo che cosa c'ha nella pancia. Però vi dice un'altra informazione importante, metabolismo degli zuccheri, il che voi, essendo, essendo questo un test funzionale, dovete subito abbinare a quell'informazione la funzione organica. E chi è che si occupa del, degli zuccheri? Il pancreas. E quindi vi sta dicendo, guardate che probabilmente il pancreas di questa persona è, sta ballando un po'. Cioè che cosa sta succedendo? Sta, vediamo, non sta dando il suo contributo di bicarbonato non sta dando il suo contributo di enzimi pancreatici che cosa vi deve dire più cioè non è che vi può andare a dire che mancano gli enzimi pancreatici o eh, se se inizia a dare tutte queste informazioni Giorgio io ve ne vado cioè mi, mi fai trasferire a Marte vabbè mi dai una, un passaggio con qualcosa però voglio dire non è che ci può dire cioè, però se ci dice il metabolismo degli zuccheri santa misera cioè, vuol dire che ci sta mettendo anche in condizioni di dire sì guardate che in questo ambito c'è anche qualche organo dove c'è una meiopragia funzionale e noi dobbiamo essere bravi poi ad andare a capire dalla sintomatologia, dall'espressione clinica, che cosa c'è, chiaro, rispettando anche il fatto che ci ha detto metabolismo degli zuccheri. Ora, nella ruota, al primo posto di nuovo le sfide ambientali, al secondo posto le resistenze, quindi microbiologiche, poi al terzo posto gli aminoacidi, al quarto posto i minerali. Quindi è un test anche questo abbastanza impegnativo. Se vai avanti con i dati, chiaramente gli alimenti sono sempre da tenere presente, per ora vediamo nelle priorità, al primo posto viene radiazioni, al secondo posto c'è virus, al terzo posto ci sono aminoacidi, al quarto posto minerali, poi alimenti di pagina 26 e gli additivi. È chiaro che qui siamo di fronte a una problematica da un campo elettromagnetico e quindi qua una valutazione di tipo indoor, andrebbe fatta cioè comunque outdoor rispetto a quello che l'ambiente dove vive cioè chiaramente qua radiazioni bisogna capire se ha fatto eh, che so radioterapie ha fatto eh, raggi ha fatto cioè poi non so il paziente noi abbiamo un'anamnesi per sapere se ha fatto qualcosa di questo no cioè non sappiamo queste radiazioni vabbè non lo, ah, beh, non non lo, lo sappiamo sono. Vabbè, ah lo, nella... lo possiamo. Lo ti, posso possiamo. Dire, ti posso dire un po' di anamnesi, se vuoi. Sì, un po' di anamnesi, sì, perché capire ormai queste radiazioni che cosa... Eh, le dobbiamo... Beh, allora, eh, alle unghie che si sfaldano, si rompono, sì, e okay. ha passato l'adolescenza nella clinica per disturbi alimentari ed è ancora seguita da un nutrizionista e uno psicologo. Mm. Ok. Quindi, diciamo soprattutto, ha una problematica di tipo psicobiologico, da quello che abbiamo capito, giusto? Mm -hmm. Mm -hmm. E va bene, ora andiamo a vedere le, le varie vari, vari componenti, perché stavo vedendo gli aminoacidi. E quel virus va comunque considerato in una chiave di lettura un po, più, un po' più ampia. Chiaramente, virus può significare niente, può significare tutto in questa condizione. Però, ora vediamo a che cosa ci stiamo riferendo per quanto riguarda anche gli altri aspetti. Allora, metti, metti giù la, la sbarra, ok. Allora, cistina, glutammina, acido glutammico e istidina. Quindi sono quattro aminoacidi importantissimi che servono, eh, vabbè, diciamo, parla parlava prima dello sfaldamento delle unghie e quindi la cistina, la glutammina con la barriantesinale, l'acido glutammico soprattutto, Nell'ambito della neurotrasmissione è un neuromediatore importantissimo e l'istidina è un grande mediatore del benessere, in questo caso malessere, della barriera intestinale. Poi a livello di minerali abbiamo cromo, molibdeno, iodio e sodio, anche qui cromo col metabolismo degli zuccheri. Il molibdeno, comunque un minerale importante, soprattutto nell'ambito della detossificazione, lo iodio per la tiroide e il sodio soprattutto per l'energia anche di tipo surrenalico. Quindi abbiamo tiroide e surrene che sono due minerali di tipo eccitativo, iodio e sodio e quindi chiaramente la loro carenza funzionale ci può indicare anche una sofferenza a livello energetico. Se andiamo a vedere... Le, la pagina 5 dopo aver passato la 4 per vedere se ci sono anche sistemi collegati e qui collega praticamente anche il cardiovascolare no, a tutto il resto. Andiamo a vedere la pagina: la pagina del sistema immunitario. Ok, quindi qua abbiamo comunque il dato. Diciamo del, del sistema immunitario qua il valore non è molto alto come vedete. È Il caso clinico. Questo caso clinico è stato portato da qualche collega, che è presente per capire un po' come possiamo indirizzarci. No, mi sa che no, non c'è. Non c'è. Ok, allora iniziamo a vedere. Il valore 12 è indicativo di barriera intestinale. Quindi abbiamo capito che bisogna lavorare sulla barriera intestinale. Quando io trovo virus da soli, io uno studio dei virus riattivati me lo andrei a fare, comunque, se cioè c'è un problema cronico, però bisogna capire il problema della, di questa persona, capito? Cioè, qual è un pro problema di salute fisica o solo mentale, capito? Bisogna capire. Chiaramente la glutammina indica un danno di barriera poi Abbiamo gli acidi grassi che bisogna andare anche a vedere perché abbiamo sia omega che omega 6, e poi come antiossidanti abbiamo sia flavonoidi che polifenoli. Quindi diciamo che hanno a loro volta, diciamo, come antiossidanti, una grossa validità di tipo antifiammato, antifiammatorio, ma anche diciamo, protettivo vascolare e altro. Quindi abbiamo una serie di elementi che però andrebbero poi centralizzati sulle pro problematiche di questa persona. Uh, se vai a pagina 7, perché comunque pagina 7 deve essere più chiarificatrice, ho bisogno di capire Giorgio, perché parla anche di equilibrio microbico-intestinale. beh, e qua diciamo abbiamo un valore di 23. Anche qui diciamo, possiamo pensare a una sofferenza di barriera, a una sofferenza di microbiota, una sofferenza a una sindrome di intestino colabrodo, ma come minimo si è avuto anche disturbi di tipo alimentare. Però io vi ripeto, cioè, quando riporta equilibrio microbico-intestinale... E quando riporta chiaramente anche il metabolismo degli zuccheri con centralità, centralità diciamo pancreatica, io vorrei vedere ora la pagina degli acidi grassi, Giorgio, e la pagina delle resistenze, perché sono due dati importanti, perché capiamo, cerchiamo di capire gli acidi grassi, quali sono, no? vai avanti, vediamo proprio quella di, degli acidi grassi, perché risulta come fattore omega 3, omega 6, e quali di questi? per capire quali, perché non vengono segnalati. Allora, sono tracciati il DHA e l'acido arachidonico. Allora, anche in questo caso, come vedete, qua c'è una, una doppia problematica. Da un lato c'è la problematica di, diciamo, squilibrio dell'acido arachidonico che probabilmente sarà anche collegato a una cattiva nutrizione di questa persona. E, e quindi bisogna andare a indagare nel mondo del metabolismo della persona, dell'alimentazione, vedere se ci sono anche delle carenze in ambito di che sono introduzione per esempio di grassi, allo stesso tempo c'è cioè anche il peso, che sono la massa magra, la massa grassa, cioè tutte queste cose vanno valorizzate. Io non, di questi dati, se non ci sono stati dati, eh, noi voglio dire, però io valorizzerei questi, vedendo l'acido arachidonico così, allo stesso tempo il DHA un po' diciamo ipertrofico e consumato funzionalmente ci sta a indicare sicuramente una maggiore sofferenza anche del tessuto nervoso. Però io andrei a vedere l'equilibrio microbico intestinale a questo punto per prendere ulteriori informazioni. Vai avanti. Questa persona assume farmaci, Giorgio, da quello che hanno riportato? Non lo so, non, non, non lo so, sembra di no. no. Andiamo a vedere la pagina dell'equilibrio microbico per vedere come la poter lavorare sul microbiota. Allora, la pagina dell'equilibrio microbico. Allora... Chiaramente c'è una grossa fetta di virus, guardate, e c'è anche accanto una bella fetta di post-virusi, cioè fra virus e post virus occupiamo quasi metà spazio. le radiazioni poco. non le sottovaluterei. Eh. No, no, ma le radiazioni al primo po', ve l'ho detto, al primo po'. A livello porto, cerebrale. Era... Eh sì, ma iniziare a capire dove vive la persona, però se non abbiamo questi dati, Giorgio, a chi possiamo chiedere, ecco perché chiedevo se c'era il collega o la collega che ce l'aveva mandato, perché... È chiaro, è importante questo eventualmente per la prossima serata. Se qualcuno manda dei casi clinici, arricchisce anche un po' l'anamnesi, altrimenti noi andiamo in difficoltà, perché io chiaramente la prima cosa che farei, vi posso raccontare uno degli ultimi casi clinici che ho avuto, no? mi, ha, mi, ha, mi ha chiamato una persona dal, dalla zona del, del Napoletano per un figlio che aveva un problema di salute abbastanza serio, una, una, un giovanotto di 29 anni. Con SMA. SMA di terzo livello. Le SMA sono le atrofie midollari no? del midollo spinale. Il terzo livello permette ancora una qualità di vita adeguata, anche se ci sono gravi disturbi. Io l'ho mandato da un collega che fa S-Drive brillantemente nella zona di Napoli, ha eseguito il test, poi mi è arrivato il test e dava molta importanza all'aspetto di radiazioni radiazioni, interferenza elettromagnetica, allora io ho detto, non c'era granché, anche se poi c'era anche un po' l'indicazione di virus, post-virus, ho fatto fare... Anche... Però quello che è venuto fuori è soprattutto quello. Siamo riusciti a migliorare la qualità di vita, non solo di questo ragazzo, ma anche del fratello, perché il fratello di due anni più piccolo, no? non soffre più ora di mal di testa, cambiando l'inquinamento indoor. I genitori, si sono trovati due genitori bravissimi, due brave persone, Soprattutto la mamma che si occupa di fisioterapia è stata più facilitata nel comprendere le apparecchiature che gli hanno proposto in questo, questo gruppo campano che si occupa di inquinamento, poi io lascio lo spazio a tutti i gruppi che si occupano di inquinamento elettromagnetico, io in Puglia anche io ho dei miei riferimenti, cioè voglio dire al di là, di, soprattutto quando si tratta di andare a valutare l'inquinamento indoor, eh, cioè l'inquinamento indoor è importante perché noi in casa, nella camera da letto, ci passiamo tante ore se uno ha disturbi neurologici, come cavolo si fa a non pensare, come ha detto Giorgio prima, all'inquinamento elettromagnetico o da campi radianti? Però il virus, ricordatevi, in omeopatia il virus è collegato all'energia del fluorismo, quindi il fluorismo ha un terreno spesso virale. E questa, questa signora, questa ragazza nella sua manifestazione di fra virgolette devianza del comportamento alimentare ha espresso questa onda energetica che chiaramente quando noi parliamo di pnei che cos'è la pnei? È la psiche che si trova poi nel sistema immunitario quindi io uno studio sui virus l'andrei a fare perché se io tutto questo habitat immunitario mi attiva anche dei virus che sono per attività di tipo neurotossico, no? E soprattutto perché il test ha insistito, ha detto intestino, equilibrio intestinale, metabolismo degli zuccheri. E beh, considerate che molti virus attecchiscono dove? e molte sedi, per esempio, il pancreas è una di quelle sedi. Infatti, molti studi sul diabete sono collegati, per esempio, a riattivazioni di virus. Per esempio, nei bambini ci sono degli studi. Rotavirus o su altri virus, no, oltre che chiaramente batteri come lo streptococco, o anche noi sappiamo purtroppo tossine micotiche possono causare danni pancreatici, perché è una questione di filia, no? E quindi da questo punto di vista io andrei a valorizzare questi dati che non sono pochi, visto le problematiche che presenta la ragazza. Cioè, attraverso l'S-Drive, quindi un test semplice, su una problematica così complessa e così, diciamo, degenerabile. Beh, io direi che già aver raccolto questo tipo di informazioni, anche dal poco che abbiamo in chiave analmestica, è già un buon diciamo, consensus verso una continuazione, una progressione. Perché quello deve servire l'S-Drive ad aprire delle strade. E ci sta aprendo delle strade, e poi il futuro lo conosceremo, poi daremo consigli a questa collega o a questo collega che ti ha inviato questo questo test Giorgio in relazione a quello vi farai vedere la registrazione però chiaramente io più di quello che ti ho detto non ti riesco a dire perché fondamentalmente siamo anche carenti chiaramente su altre notizie poi chiaramente tutta la pagina degli additivi, degli additivi la si può sempre considerare cioè ha considerato un po' tutto no però chiaramente siccome qua virus e al secondo posto, cioè al primo posto è radiazioni, al secondo è virus, Ebbene, lo dobbiamo tenere in considerazione. Poi queste pagine vanno viste... Vedete qui, qui ci sono i link che potete aprire per capire le fonti che poi stanno intossicando quella persona. Campi elettromagnetici, cosa significano? Le tossine, nelle tossine... Ci sono i metalli pesanti, tutte le fonti dei metalli pesanti, le più importanti naturalmente. Ci sono le fonti dei radiazioni, ci sono le fonti delle sostanze chimiche che stanno intossicando la persona. Quindi qui, aprendo questo link, si apre un PDF e voi potete indirizzare la persona a capire cosa lo stia danneggiando. Quindi se ha fatto radiografie, se dorme, in una zona altamente inquinata da raggi gamma, i raggi gamma sono fattori inquinanti. ricordate Andate a leggere l'Organizzazione Mondiale della Sanità: i danni da raggi gamma tellurici, da inquinamento tellurico, da radon. È fondamentale conoscere queste cose. E poi, qui ci sono tutte le carenze della persona. Quindi potete fargli un indirizzo di cibi da, da, da, da introdurre, togliendo i cibi che ha segnalato che sarebbe meglio evitare. Naturalmente, come diceva prima Bartolomeo, se c'è un problema da basso tenore di glutine, limitare il glutine, eccetera, eccetera. Prego, Bartolomeo. Sì, diciamo che ogni test va personalizzato. Questo è importante. E quindi raccogliere una... Buona anamnesi, è fondamentale. D'altronde eh, c'è Antonio Coviello, stiamo facendo un bel lavoro per potervi anche dare, speriamo presto, no? la possibilità di avere anche delle schede anamnestiche in maniera tale che se raccogliamo dei dati lo facciamo in maniera abbastanza monomorfa e quindi più fluida il domani per poter elaborare eventualmente con un programma preciso tutti i dati che possiamo inviare da tutte le parti d'Italia, da tutti i 300 e passa a punti S-Drive e questo può essere importante per accogliere Perché se io trovo fibromialgia sempre, e ne so, tutti quei fattori, è santa miseria. Cioè abbiamo dei dati, no come per esempio, Giorgio, ne abbiamo parlato anche con, la, con il collega, con il medico esperto di antiegie, no? ora non mi viene il nome che abbiamo trovato sì sì sì ma non solo con il dottor cortellessa ma anche con l'altro collega che praticamente abbiamo visto che quando escono le, le riattivazioni di Epstein-Barr, spesso insieme oltre ad avere glutine intestino cervello quindi eh, ghiandola pineale spesso c'è anche la lisina e c'è il coenzima q10 quindi voglio dire riuscire a mettere insieme una rete di dati e intersecarli è una delle parti più interessanti di questo progetto. Chiaramente, avendo quello che dicevo prima, l'introduzione sa un linguaggio comune di questo test, chiaramente questo linguaggio comune tenendo presente, come dice sempre Giorgio, lettura semplice. Noi ci ha detto eh, intestino e noi andiamo a vedere intestino, ci ha detto inquinamento, dovevo dare importanza a quello. Cioè, io prenderei e cercherei di capire come mai quelle radiazioni e devo fare andare a studiare. Cioè, voglio dire, perché? Perché se è un problema di recettività, cioè può essere la persona che recepisce perché ha, che ne so, un'aura vuota ed entra dentro tutto il veleno elettromagnetico possibile, fra cui anche radiazioni e queste stanno disturbando, se io posso andare a bloccarle, è santa misera, gli sto aiutando a raddrizzare la salute lo stesso. Stiamo parlando di energia e materia cioè, cioè L'intervento deve essere sempre, come ha detto Giorgio prima, no? la medicina delle 4P, no? eh, personalizzato, preventivo eh, e deve prevedere anche la partecipazione attiva da parte del paziente. È fondamentale perché se, se non si innesca anche la volontà di autoguarigione, possiamo fare tutto quello che vogliamo, possiamo andare a cambiare, cambi elettromagnetici, va. per cui il linguaggio nostro deve essere sicuramente semplice, ma deve essere, diciamo, orgogliosamente motivato non solo dalla conoscenza, ma anche dalla possibilità di dare una speranza in più, che, credetemi, in questo momento, di fronte a una sanità al collasso, è una cosa veramente potentissima. E Quindi se noi riusciamo veramente a creare questo tipo di onda eh, abbiamo in mano grosse possibilità veramente di creare una nuova visione della medicina integrata che abbia come canale questo, e beh è importante perché noi saremo stati sicuramente gli antesignani, ma ne godranno soprattutto quelli che verranno dopo di noi perché troveranno già tanto lavoro fatto. Assolutamente, Bartolo. Dice una cosa meravigliosa, ti do un altro caso. Questa è, è, è, facciamo una cosa, un quarto d'ora, 20 minuti, poi andiamo tutti a letto. Che sì, ma non c'è problema, volta. io posso stare fino a mezzanotte. A me è importante domani sera, dalle 20 in poi, io sono fuori dai circuiti. Allora, so. eh, di sei, allora, donna di 36 anni, la signora vuole fare il test perché il suo sistema immunitario si è debilitato frequenti funghi della pelle, verruche, fa uso di anticoncezionali, vitamina D nei mesi invernali, sporadicamente antinfiammatori da banco al bisogno. E vai col testo? Allora. Ah. Ok, scusatemi perché qui eh, devo andare qui non ho già visto eccolo qua mm. apro pronti? pronti eccolo qua, eccolo qua. Esatto. vai a pagina 3 quindi ricordatevi partite sempre da pagina 3 è iniziata a vedere, quindi, sistema adrenergico, detossificazione, sonno e sistema immunitario. Insomma, sono quattro componenti molto interessanti, perché da un lato parliamo di regolazione energetica, quindi sistema adrenergico. Dall'altro parliamo di un'incapacità, cioè quando vi riferisce sistema di detossificazione, vi sta definendo un'incapacità dice il, avete bisogno di aiutare questo sistema a Bartolo riattiva l'audio Bartolo riattiva l'audio che ti, ti sei perso aspetta eh. Reattiva l'auto, ecco qua. Vai. Eh sì, eri tu che me l'avevi tolto, Giò. Eh, per sbaglio. Volontariamente. Va, va. Vabbè, vabbè. Allora, dicevo, quindi leggendo sistema adrenergico, sistema di dosificazione, sonno, sistema di abbiamo quattro convergenze. Cioè, praticamente avete da un lato sistema adrenergico, energia, regolazione energetica, ok? Detossificazione, incapacità. Quindi questo organismo che si sta svuotando è anche incapace di tossicare. e capiamo perché? Perché è carente o perché c'è qualcosa che lo disturba? Intanto che cosa lo disturba? Il, il sonno. Quindi durante il sonno non significa che non dorme, può anche non dormire questo paziente o questa paziente, ma durante le fasi del sonno questo paziente non recupera energia e peraltro come spende? No? Come spende? attraverso il sistema immunitario. Quindi ci ha dato quattro informazioni importanti per andare a capire come regolare quei disturbi di cui Giorgio prima ha fatto, diciamo, l'elenco. Ora, nella panoramica di aspetti chiave, al primo posto vengono gli alimenti, al secondo gli acidi grassi, al terzo i minerali, al quarto le sfide ambientali. Andiamo a vedere... In ambito allora, la tabella degli alimenti chiaramente valorizzerete i dati che sono presenti nella tabella, pagina 26, ma che avete qua. Quindi, interferenze elettromagnetiche di questi alimenti che vanno un po' ridotti. Poi, anche qui vi sta dicendo una cosa importante: DH e GLA sono due acidi grassi a valenza soprattutto neurotrofica. Quindi, diciamo, ci sta valorizzando l'idea che no, quando parla di sonno, quando parla di eh, diciamo, sistema immunitario e quindi infiammazione, abbiamo di fronte una neuroinfiammata, cioè un soggetto che è neuroinfiammato. Quella di prima era intestino infiammato, ci cioè aveva un cervello di pancia che era infiammato, sia il primo caso che abbiamo visto che il secondo caso che abbiamo visto. Qua siamo di fronte a una neuroinfiammazione dove chiaramente anche l'indicazione che dà sonno ci sta indicando una cattiva connessione fra ghiandola pineale e ipotalamo e quindi probabilmente c'è qualche disturbo di regolazione a quel livello. Che chiaramente può incidere anche sull'immunoflogosi. Sappiamo bene il controllo del, della ghiandola pineale, soprattutto dei grandi suoi diciamo, mediatori nella gestione del nostro sistema immunitario. In particolar modo della branca TH1 del sistema immunitario. E quindi gli acidi grassi hanno senso perché devono essere letti in questo caso con questa valenza. E prende ancora più valore la riga sotto, sottostante quella delle interferenze elettromagnetiche perché le interferenze elettromagnetiche vanno a incidere chiaramente moltissimo sul disordine neuroinfiammatorio cioè se io trovo un sistema nervoso potente le onde elettromagnetiche mi fanno il sollettico cioè io le posso prendere ma se io ho un sistema neuroinfiammato carenziale che poi esprime la sua carenzialità a certi livelli la puoi esprimere, che ne so, a livello ormonale, la puoi esprimere a livello di pelle, la puoi esprimere a livello, che ne so, di sangue. Vabbè, non lo sappiamo, poi lo vediamo dopo. E poi l'altra cosa, sostanze chimiche idrocarburi. Che cosa vi sta segnalando? Non solo la presenza, ma la incapacità a eliminare. Vi ha detto detossificazione. Quindi quando vi segnala sostanze chimiche non dovete pensare, eh, che so no, dovete pensare che quel sistema è in stasi, è in sofferenza, non ce la sta facendo a buttare fuori cose che normalmente butta fuori. E quindi perché? Perché c'è un, diciamo, una sorta di arretramento del sistema, confermato poi da che cosa? Anche dai grandi minerali che sono rappresentati. Qua parliamo di calcio, di silicio di ferro e di selenio cioè, quando vediamo il calcio rappresentato a questo livello ancora di più potete pensare e insieme al silicio beh dovete pensare fondamentalmente no alla struttura dell'osso no ma non solo alla struttura dell'osso ma al metabolismo del calcio il metabolismo del calcio perché si dice anche una forma di calcio organico, è la, il metabolismo del calcio che entra in gioco con vari tipi di funzioni, tra cui quella, per esempio, dell'equilibrio acido-base. Quindi siamo di fronte probabilmente a una persona che è anche uno stato di acidosi, una persona che si sta anche impoverendo l'osso, una persona che sta probabilmente anche a abbassare il livello di produzione energetica delle sue cellule nervose attraverso un altro minerale che viene segnalato, il selenio. Non dovete pensare solo al selenio epatico, ma in questo caso dovete pensare al selenio soprattutto cerebrale. Perché, Perché il selenio? perché il selenio è una sostanza che fa entrare molto velocemente l'ormone tiroideo nella cellula e quindi quando voi trovate selenio dovete pensare che tre sono le sedi principali dove agisce l'ormone tiroideo. Una è il cervello, beh, ricordatevi del cretinismo endemico scoppiato nell'area di Bolzano Trento in alcuni paesi quando c'è stata una forte carenza iodica nella somministrazione delle acque che abbeveravano i popoli di quei territori e quindi hanno portato alla creazione, alla nascita di bambini con cretinismo. E quindi cervello, perché l'ormone tiroideo è l'ormone dell'intelligenza. Quindi, diciamo, anche quello è importante. Cioè, non dovete pensare solo perché no, l'ormone tiroideo, no, è una questione di utilizzo. Quindi non dovete dare... Ormone tiroideo, dovete dare selenio e se avete degli anziani a cui trovate queste carenze, io ce n'ho ora una in Sicilia che praticamente aveva una forma grave di Alzheimer e sono dal 26 novembre che l'ho visitata a Palermo quando sono stata lì al congresso, ad oggi, oggi mi è arrivato un messaggio della figlia e fortunatamente stiamo andando sempre meglio, anche lì gli ho dato del selenio omeopatizzato a piccole dosi perché la signora era sensibile a tutto. Una donna sulfurica che nella sua vita non era stata, diciamo, equilibrata rispetto a quello che era un potenziale. Ecco perché è importante il bulbo. Perché noi nel bulbo possiamo trovare una rete di informazione, possiamo aiutare queste persone a non diventare gli Alzheimer del futuro. Voi su questa persona voi state agendo per il bene suo più volte, quindi sarete più volte premiati, perché non state agendo sullo, sul problema attuale, ma state agendo sul problema futuro. E questa è la vera valenza del test. E poi voi avete una facilità per poterla rivalutare questa cosa. Cioè attraverso un semplice test ripetuto dopo tre mesi. E più fortunati di così. Cioè che cosa vogliamo più che ci diano a disposizione? No? Ebbene. E quindi una volta che avete per esempio il ferro, che cosa vi sta dicendo il ferro? Ebbene il ferro è un minerale fondamentale, non è che ve lo devo insegnare io. Cioè, e quindi ci sta dicendo, guardate che questa persona è un pochettino spenta e un pochettino diciamo non sta sviluppando in pieno il suo livello energetico, sta perdendo un po' di energia sulla linea surrenarica, sta perdendo un po' un'incapacità di detossificazione, poi andiamo a vedere dove la detossificazione, per esempio iniziamo a vedere la pagina 5, oh. perché sì, il sistema adrenergico è salda misera quando voi trovate il silicio e quando voi trovate... Eh, eh, silicio è di grosso supporto al surrene eh? cioè parliamo di surrene collegata alla parte ind del surrene cioè la parte del surrene solido che dà solidità e quando voi avete una carenza di silicio non è tanto solo il discorso del silicio collegato ai, ai, ai capelli è che quello viene al primo posto è chiaro qua siamo di fronte alla problematica del genere e voi dovete per forza aiutarlo oppure lavorare sull'aiuto in questo caso anche dell'osso questo conferma i quattro elementi su cui lavorare. In ambito di indicatori di supporto, il valore più alto sta a sostanze chimiche ed elettrosensibilità. Poi abbiamo un valore di 17 a glutine e grano d'orzo, abbiamo un valore di 11 per quanto riguarda anche in questo caso l'omega 3 e l'omega 6 che abbiamo visto prima. Abbiamo visto prima i due acidi grassi che sono stati indicati. Poi abbiamo chiaramente anche selenio e ferro come minerali, abbiamo il selenio come antiossidante e abbiamo alcune vitamine, soprattutto la vitamina B1 e la vitamina A1, che vengono indicate con valori, diciamo, di un certo rilievo, non certamente preoccupanti, però alla fine la somma di, questo, di, questo, di questa pagina è 71, quindi no, 73, giusto? Vedo bene? Sì, 73. Vai alla, qui, alla pagina 5, scusa la pagina 7, scusa Giorgio. La pagina 7, anche qui vedete: quindi abbiamo scoperto che le sostanze chimiche sono nella barriera intestinale. Una cosa importante, quando avete betaina come marcatore nutrizionale a livello del, della pagina dell'intestino, dovete pensare anche. Alla, alla forma diciamo cloridrata della betaina che è quella che agisce soprattutto sulla funzione biliopancreatica e quindi non sottovalutate anche questa possibilità una bile che non funziona bene dà comunque un cattivo assorbimento di micronutrienti e siccome ci chiede il test di andare ad individuare un fattore di detossificazione fra betaina che comunque diciamo ci richiama questo aspetto e selenio che ci richiama alcune funzioni nobili del fegato beh dovete pensare che probabilmente se aiutiamo il fegato di questa persona che non è certamente scollegata dalle cellule nervose no? a migliorare la capacità depurativa e vedete che viene scritto sotto anche sistema di detosificazione. probabilmente Varrà anche per tutto il resto. Io volevo andare a dare un'occhiata a Giorgio alla pagina degli acidi grassi se possibile e poi come ultima la pagina delle resistenze perché siccome mi parla di sistema immunitario volevo capire se c'era anche qualche considerazione da fare sulla pagina delle resistenze. Qua avete visto gli inquinanti elettromagnetici in questo caso sono molto importanti. Cioè se la persona ha disturbi nell'ambito della sfe sfera neurocognitiva e quindi, che ne so, disturbi del comportamento, disturbi eh, che ne so, del sonno, disturbi dello stato dell'umore, disturbi di varia natura, beh, dovete dare importanza a questa pagina e questo, questa è una pagina soprattutto perché abbiamo letto nella pagina precedente, nelle pagine precedenti, come anche questa pagina prende, ha la sua pregnanza in questo caso clinico. Se vai avanti sulla pagina degli, omega 3, del, del, del, degli acidi grassi essenziali, i minerali, ne abbiamo parlato prima, beh, vedete, è santa miseria. Eh. C'è cioè, cioè, un grosso consumo di acidi grassi, soprattutto atrofismo nervoso. Considerate che ci sono molti studi che dimostrano che la carenza di acido gamma-linoleico è molto presente nelle malattie neurodegenerative moderne le malattie neurodegenerative parliamo di demenza parliamo di Alzheimer parliamo di SLA e parliamo di altre quindi chiaramente in questo caso possiamo dargli una mano grossa a questa persona chiaramente agendo sull'aspetto anche nutraceutico agendo qui per esempio un prodotto che a Giorgio no, il sale eh, deve essere Prodotto, deve essere considerato molto se pensate di aiutare una persona così. Cioè, voglio dire, Poi, eh, il DHA, è chiaro che l'alimentazione deve essere anche orientata su queste carenze, però se avete questo tipo di espressione, vi garantisco, guardate alla neuroinfiammazione e quindi aiutate il sistema a compensarsi nella direzione di, diciamo, nutrire quelle carenze che sono non solo eh, funzionali ma sono anche legate a una rappresentazione sistemica considerando che in questo caso non solo voi andate a nutrire la parte diciamo cerebrale ma andate a migliorare le regolazioni degli assi che attraverso il cervello cranico governano grosse strutture come sono quella del cuore, attraverso il collegamento cervello cranico cervello del cuore, e attraverso anche il collegamento fra cervello cranico e cervello di pancia. La pagina delle resistenze vorrei vedere per ultima, e così poi lasciamo spazio a qualche domanda. Mm. La pagina delle resistenze, così per capire... Eh. Se... Non è stata non è scelta, non è sostanze subito. chimiche, cioè bisogna agire su queste, capito? Quindi bisogna attivare una buona depurazione. E quindi, diciamo, in questo ambito, come vedete, c'è una traccia più o meno ordinata dei vari. Ecco perché non c'è stato segnalato nessuna, nessun tipo di problematica, e quindi, ancora di più, a conferma che il problema sta su. No, E quindi tenete sempre presente l'importanza di valorizzare anche attraverso questo strumento il cervello, le strutture nervose, l'apparato circolatorio, il cuore, la, la, tutto l'aspetto la, metabolico e quindi dagli organi collegati al metabolismo, quindi fegato, bile, pancreas, a tutto ciò che poi è la sede dove avviene la diciamo scelta la selezione dell'intestino e anche valutare poi tutta la parte dell'infiammazione a più livelli e quindi vasculo-infiammazione, neuro-infiammazione, enteroinfiammazione, quindi c'è cioè, mucoso-infiammazione, quindi diciamo tutte queste, queste informazioni possono essere racchiuse nella gestione di tipo proprio adattativo di questo test, cioè nel momento in cui noi seguiamo questa linea di priorità e questo è molto importante perché fondamentalmente anche quando vi segnala il sistema adrenergico come qui al primo posto, io la prima cosa che vado a pensare è al sistema nervoso perché fondamentalmente la midollare del surrene che è quella che gestisce il sistema adrenergico è una estrinsecazione di alcuni gangli del sistema simpatico. Quindi stiamo parlando di cosa? Fondamentalmente stiamo parlando di tessuto nervoso e quindi stiamo parlando di regolazione dello stress e quindi probabilmente siamo di fronte a un individuo che lo stress non lo regola bene e questa è la risposta finale e quindi come vedete siamo partiti da un'analisi molto più complessa e siamo riusciti a fare anche una sintesi senza la necessità di dover approfondire ma semplicemente di raccogliere dei dati, considerando che l'abbiamo fatto, e credetemi per me è molto faticoso, perché io amo il contatto col paziente, l'abbiamo fatto senza guardare negli occhi il paziente, senza respirarlo, senza sentirlo energeticamente, senza sentire i suoi vuoti e soprattutto i suoi piedi, e quindi immaginate con questo tipo di strumento, avendo a disposizione anche questi altri elementi, quando altre cose in più possono sorgere, possono crearsi attraverso proprio questo tipo di integrazione dove chiaramente la medicina partecipativa prevede il paziente al centro della sua malattia e quindi nella visione antropocentrica ancora di più una grossa saldezza grazie al test S-Drive io vi ringrazio per l'attenzione, ora rimango a disposizione per le domande grazie a Giorgio grazie Bartolo, grazie veramente di cuore allora, eh, che cosa vi devo dire? Eh, io tutte le volte che sento eh, interpretare un report dico ma, ma cosa veramente abbiamo in mano e quante cose possiamo fare? Io, perché le applicazioni sono infinite dal supporto, dalla prevenzione, dal miglioramento della qualità della vita. E, naturalmente sono a vostra disposizione adesso se volete fare qualche domanda e poi tra 5-10 minuti ce ne andiamo a letto eh, ragazzi? Dai. chi è che vuole fare qualche domanda vi apro i microfoni aspettate che ve li apro chat eh, ok potete attivare i vostri microfoni chi vuole intervenire devo vedere, non vedere. Eh, non Giorgio mi senti eccoti allora, io volevo... Chi è? Lino non si sente, Rino. Ecco. Non si sente. Chi sei? Rino Loconte, Giorgio. Ah, Loconte. Loconte? Non c'è. Dove è andato via? Che è uscito. Se qualcuno vuole fare una domanda? Vuole intervenire, vuole dire la sua? vuole darci un parere, un consiglio? Se accettano anche miglioramenti via Whatsapp, mandatemi una, una email. Ciao, sono la Franci. Mi senti? Ciao. Mi sentite? Sì? <ride> allora, sì. Eh, eh, tanto oh, sai che tu io uso il tuo, il vostro, eh. nostro, il nostro S-Drive meraviglioso. Quello che mi ha colpito più stasera è proprio questa carenza di selenio in concomitanza con questa presenza di virus. No? Ovviamente eh, stasera le, le, le, le si chiama, eh, i casi erano carenti di mh, alcuni dati. Probabilmente queste persone avevano avuto il virus, poi avevano avuto problemi per questi. Però questa carenza di selenio, che è ovviamente fondamentale, tra di noi ce lo diciamo il self-food, perché è ovvio, a me mi ha salvato la vita, vorrei da, Bart, lo, da Bartolomeo che lo spiegasse l'importanza del selenio, ma in tre secondi cosa... Cioè virus, eh, coronavirus, selenio, perché ci teppura tantissimo da questa cosa, perché tutti abbiamo avuto questo problema. Grazie. Sì, diciamo, beh, tu con me sposi proprio con un un'omeopata, quando parli di selenio, voglio dire, e intanto il selenio ha una caratteristica come minerale, è un, un minerale bilanciante. Cioè ha una capacità sia di sintesi e sia di catabolismo. Quindi ha questa doppia capacità. Quindi quando noi andiamo a integrare fondament fondamentalmente il self-food, che comunque è ricco di seleni, che cosa facciamo? Andiamo ad esprimere la potenza del nostro foglietto mesodermico, Ci cioè, andiamo a praticamente esprimere la potenza del linguaggio del cuore perché vai a potenziare, quindi io te l'ho detto da omeopata poi lo possiamo fare da selenio che è importante per la selenio che è importante per la tiroide per e questo lo sappiamo tutti però l'importanza del selenio quando io parlo del, del mitocondrio no, prima ho detto eh, ma se qua che cosa vi deve mettere? la foto del mitocondrio Cioè, e poi è chiaro che se avete la foto del mitocondrio perché vi sta dando 2, 3, 4 vi dà il consiglio Q10 il manganese il selenio, lo zinco, eh, la superossido, la... cioè una volta che vi dà questi, vi dà altri elementi e c'è uno stato ipossico, che ne so, c'è un ambiente intestinale muffigeno, c'è un, un ambiente intestinale con spore e che cosa stiamo aspettando a dare il servizio? Cioè hai capito? Quindi assolutamente il selenio <ride> per un omeopata è una grossa centralità perché fondamentalmente e d'altronde se noi abbiamo i due più grossi sistemi che sono il fe, i, due, i due più grossi sistemi di produzione energetica sono il fegato e il cervello lasciando da parte il cuore eh? che vengono gestiti dal selenio tenendo presente che in mezzo a livello di ormoni c'è cioè la ghiandola tiroidea che praticamente ha bisogno di selenio e di che cosa stiamo parlando? Ecco, ecco. Grazie, e grazie, se poi grazie, abbiamo grazie. una carenza di ambiente di selenio a livello intestinale, si forma il peggiore dei funghi patogeni La candida? Ah, la candida. La candida. Hai capito? Allora, da questo test abbiamo tante opportunità di intervenire prima di intervenire prima del danno, di, di, di, di intervenire su fattori che vanno a loro volta a essere complementari. Al tipo di tessuto che sta soffrendo, bravo vantaggio, Io guarda, ti faccio un caso clinico dove ho utilizzato il self-food. Mi arriva in stampelle un giovane di 42 anni a maggio in studio. Mi arriva su indicazione di un amico, era andato i primi giorni a mare, questo amico ha una bellissima spiaggia. Dice: Perché non si è andato al dottor Allegrini? Lui a gennaio praticamente aveva avuto un danno da vaccino, cioè, aveva fatto la terza dose di moderna parliamo del gennaio 2022, quindi è passato più di un anno da questo caso, io l'ho visto a maggio 2022, praticamente questo giovanotto di 42 anni, imprenditore, non era riuscito, aveva avuto dopo la terza dose, il giorno dopo, una paresi agli arti inferiori. Allora, attraverso il test del bulbo, io sai di che cosa le ho parlato? Del danno neurovascolare. E non è che avevamo 47 indicatori, ne avevamo quattro, ma io mi sono bastati per poter lavorare su quel tipo di danno e lui ora parla di miracolo, ma non è un miracolo. Perché è un miracolo? Perché se lo confronta alla medicina ufficiale, che nonostante i ricoveri, nelle varie neurologie, dove cavolo era stato lui dappertutto e dopo che gli erano stati infilati, 7000 farmaci endovena dentro il mitolo spinale, robe varie, lui ancora non riprendeva l'uso degli altri. È anche giusto che una persona parla di miracolo, ma non dobbiamo arrivare a questo. Dobbiamo iniziare a diffondere una cultura di questo genere perché non bisogna parlare di miracoli in medicina. I miracoli uno solo li faceva e è venuto qualche millennio fa a trovarci sulla terra. Il resto, voglio dire, noi siamo semplici esseri umani che cioè ci mettiamo a disposizione di quello che è lo scibile dell'uomo, che non è poco, e che attraverso poi anche questi strumenti Prendono e, e offrono lo spunto per poterci confrontare poter proprio valorizzare quello che diceva Aristotele, no? Nell'uso del cervello destro e cervello sinistro c'è un'arte che lo valorizza, uso, che è l'arte dialettica. E quindi Francesca quello che facciamo queste serate è questo, eh. Lo, co lo conte, ci sei, sei riarrivato, Salvatore. Non è che c'è il vento ad Andria che se ne vola, Rino? <ride> ecco, Rino. Ci sei? Mi sa che non c'è. Salvatore. Hai ah, il microfono spento, Rido. Hai il microfono spento. Salvatore, Salvatore, eccolo qua. Salvatore, attiva il microfono. È attivato? Salvatore. Sì, vai. Stavo dicendo l'altro caso precedente, il paziente in genere eh, va visto anche nella camera da letto se ci sono dei nudi geopatici ok dicevamo, esatto, Perché certo. se ci sono dei nodi geopatici, poi magari c'è il telefonino, c'è la radio sveglia, c'è il computer e magari c'è un'antenna fuori, questi sono tutti influssi elettromagnetici che a seconda della posizione del nodo geopatico, in più queste influenze esterne, c'è tutto un raggruppamento di diciamo di interferenze elettromagnetiche che possa dare questo danno. E quindi io e noi abbiamo utilizzato per anni Sotto il letto la stuoia, io ce l'ho a casa mia sì. la soglia, che sì. con dei fili scaricano a terra e in più eh, si neutralizza eh, la, la carne da letto con un, un, un meccanismo che praticamente eh, blocca le, le interferenze elettromagnetiche. guarda, so stato, eh, caro Salvatore, chiaro. quello che tu dici, io mi sono occupato di medicina ambientale per tanti anni, non come medico ma come tecnico. E ho portato avanti un discorso anche del microclima ideale, per esempio della ionizzazione, che non ne parla più nessuno, no? Se tu vuoi parlare di ioni negativi, non parla più certo. nessuno. Oggi come oggi, l'ambiente che noi respiriamo è scarico di ionizzazione dell'aria. Pensate ai luoghi chiusi, dove viviamo eh, ormai 24 ore su 24, e nelle città dove respiriamo era inquinata, di ionizzazione negativa, che è l'essenza, sono le vitamine dell'aria, non ce n'è più. Adesso tu vai a parlare di questo, eh, una volta andavi a parlare di questo con la medicina ufficiale, ti rideva dietro, oggi sono realtà, con ricerche scientifiche importanti come i danni da campi elettromagnetici, come i libri che abbiamo pubblicato sulla medicina ambientale dei nodi di Hartman, Raggi Gamma e Radon. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che il Radon è uno degli elementi più inquinanti e tossici per l'uomo. Eppure in Germania e in Svizzera, prima di costruire una casa, fanno queste rilevazioni, da noi basta pagare e le case le fai sui fiumi o dove c'è il terremoto. Quindi capite che siamo veramente a un livello del medioevo. Per il secondo caso, Bartolo, là c'era anche il sonno, quindi c'era tutta un'alterazione della melatonina e quindi del, del discorso della Play, di e io, io lì uso il rimedio di, di, di corso di Per Paolo, la melatonina zinco selenio che praticamente no, mi va certo. a, a, diciamo, a neutralizzare il discorso del Son e in più tutto il discorso del selenio collegato sia a livello cerebrale che a livello tiroideo. Non so se sei d'accordo. Ma sì, ma poi non è il problema di che cosa dobbiamo usare, importante è importante avere l'indirizzo ad usarlo. cioè Sapere che in quel stato neuroinfiammatorio c'è una ghiandola pineale che non sta compiendo il suo lavoro. C'è cioè scarico praticamente. E se, no come, e, poca... sì, è come, e se no come la vai a valorizzare? Certo. Su quali dati? Devi comunque avere dei dati di misurazione? No, bo, Col bo, test S-Drive no. ci arrivi più semplicemente. Con la S-Drive, se prima c'era Sonia e poi ti scompare, vuol dire che la... la, la la terapia che hai fatto certo, e ha neutralizzato certo. il problema del sonno certo. che certo. è, è, non è non un problema un del discorso sonno, ma della pineale ma anche del recupero dell'energia e di conseguenza anche un discorso energetico di conseguenza è chiaro perché se c'è il sistema che è neuroinfiammato no è il sistema comunque c'è un problema di detossificazione epatica per cui quelle sostanze chimiche che là sono rilevate chi te lo dice che non sta arrivando a livello cerebrale? No, dal fegato, parte dal fegato e arrivano eh al fegato. Certo, cervello. ebbene, allora, lo sappiamo. Perché funziona, funziona il SAM? Quando il noi il abbiamo SAM. il epatico, da che cosa è? Dall'ammonio, ma non è che esiste solo l'ammonio, no? Esistono tanti mediatori. Quindi quando là parla di sostanze chimiche, è chiaro che se c'è una neuroinfiammazione tu devi pensare da un lato alla centralina della pancia, dall'altro devi anche pensare a sopra. E quindi devi andare con dei prodotti ad aiutare sopra a sfiammarsi. E liberare e quindi... il fegato dalla destitutificazione. Infatti riferimento de al, al self-same. Cioè voglio dire, perché comunque abbiamo questa grande possibilità anche, no? Così come poi se eventualmente... Ma poi dipende, poi là entra in gioco la clinica, Rino, siamo medici. Cioè, e dobbiamo poi utilizzare la clinica. Che è tipo di sintomi ha il paziente? Certo. Poi se quel tipo di sintomo sta destabilizzando altri sistemi... È chiaro che è importante che riusciamo a collegare il tutto, ma dobbiamo cercare anche una sintesi, perché poi non è che possiamo costringere il paziente a prendere 27 rimedi. Cioè, la, la, il che discorso del drive che tu quindi, ti aiuta molto eh, a fare le questo. alterazioni che ha avuto il paziente dopo tre mesi, dopo sei mesi, dopo due mesi, che praticamente ti scompare, ti scompare il sonno, eh, ti scompare la detossificazione, tu... ti, eh. ti, ti, ti scompare il microcircolo intestinale eh. e quindi hai anche una prova evidente scritta di quello che ha avuto il paziente. Quindi è, è, capisci, è, è, è una, una diagnostica ed una terapia mirata su dei dati clinici che sono uh, sul, uh, sul test. E quindi questo è molto sì. importante, perché un conto che tu dici, vabbè, tu hai dei problemi uh, a livello della, della, diciamo, della pineale. Un conto che ti, tu dici, dopo tre mesi, a parte la sintomagia clinica, come tu dici, perché il paziente dorme, sta più tranquillo, al, al, uh, migliora la, la, la concentrazione cioè tutti i segni clinici e della tiroide e a livello cerebrale e poi c'è anche il discorso della disintossicazione a livello epatico che ti, ti disintossica anche a livello cerebrale perché tu sai benissimo, sono, sono tutti organi collegati e, cioè, Ma, la guarda, novità del drive è questa secondo me rispetto guarda, alle altre metodi ah, come tu dici dire... hai un quarto d'ora di tempo per avere il risultato e il passer entra e esce apri, con la diagnosi e con apri, la terapia. Apri le strade con l'S Drive. Poi Scusa tu Salvatore. Tu eh, puoi sì, usare ma, la scusate. chimica, la, la biofisica, puoi usare tutto quello che vuoi, ma S Drive ti apre le strade. Volevo, poi lasciamo che ci sono poi dei capisaldi nelle terapie, però... Volevo dire, tra, tra l'altro tu Salvatore hai scritto anche dei bei libri su medicina ambientale, supporto... E tu, te te l'ho dato tu hai letto che è, è, tutto, è, è, è un libro sull'epigenetica, sull sull'inquinamento ambientale, sì. se, sul discorso medico... dell'acqua, sul discorso della disbiosi, eh, sono argomenti che noi trattiamo normalmente, diciamo, che entrano nel sì. discorso epigenetico. Sei stato uno dei primi a parlare di intossicazione Io ho fatto la prima sì. conferenza dell'inquinamento del, dell elettromagnetico nel 1995 cioè, 27 anni fa. Cioè, mi prendevano per pazzo. Diciamo che cosa <ride> c'entra sotto, la, la, che sotto le voglio, macchine, no? le correnti, le, i nodi di Hartman e tutte quelle cose lì. Adesso si può parlare, ma 30, 20, 27 anni fa, guarda Bartoloff, no. hai capito già. Qui siamo stessa barca. Vediamo se ci sono delle altre domande. Poi Vabbè, abbiamo... sì. chiedo scusa. Guarda, la Grazie. Ciao. C'è Gio... qualcuno che vuole Gio. chiedere? Io qualcosa... Giorgio, posso fare sì. una domanda, dottor certo. Marrone Sì, sì. Per quanto riguarda l'ultimo eh, paziente che abbiamo visto, no? che ci ha dato sì. il sonno, sì. ma è possibile anche che il sonno invece di avere una carenza, no? una mancanza di sonno, Invece è possibile che dorme tanto in quel caso, cioè a me è capitato più di una volta lo stesso profilo, sempre sistema trenergico surrenalico. È un problema, al sonno. Parlando appunto col, col paziente cliente, invece lui aveva un'azione opposta, cioè lui dormiva tantissimo, quindi ma non, al dottore, ma non riposava, cioè lui dormiva dieci ore, non riusciva. Quindi in quel caso chiedo al dottore, che è sempre bravissimo nel, nello spiegare il tutto. Quale può essere l'aiuto? Cioè gli dobbiamo dare un aiuto a livello surrenalico? No, no, no, ma tu, allora, quando ti c'è sonno, poi portate la clinica, è chiaro. Però se tu pensi, per esempio, alla malattia infettiva, va bene? Pensi alla meningite, no? Uno dei sintomi che ti dà la meningite è il torpore. Stai stordito, stai sempre a dormire, così. E che cos'è che è infiammato? È il sistema nervoso. Quindi che significa? Cioè tu comunque... Attraverso quel tipo di indicatore che ti ha dato il test, tu vai a indirizzare la tua ricerca, nell'ambito degli elementi che vengono fuori dal test, verso una potenziale neuroinfiammazione. A te interessa quello, scoprire dov'è la sede dell'infiammazione, perché potrebbe essere anche che abbia contemporaneamente una neuroinfiammazione e una vasculoinfiammazione, come il caso che ti ho fatto, ho fatto prima. di quel job, muscolo scheletrica. Nel... Capito che voglio dire, cioè alla fine tu, cioè è, la riflessura è giusta, tu potresti avere anche un aumento della fase di sonno. E' quello che cosa sta a significare? Sta a significare che il cervello non recupera, non recupera velocemente e quindi gli stimoli ambientali... Muscolo scheletrica, scusa <ride> dottore, io, mi dava il problema muscolo scheletrico. E vabbè, Però poi diciamo, il muscolo scheletrico lo devi valorizzare anche sul discorso che la struttura... Delle carenze di minerali può essere collegata a certe componenti. La struttura scheletrica può essere collegata anche ad altre componenti. Quindi va letto il test anche da quel punto di vista. Non, man non però, mangiava però... proteine, ad esempio, non mangiava proteine. Eh, Infatti, non mangiava proteine da... può essere un problema carenziale, può essere un problema di feso, essere... un problema di acidosi capito, un problema di iposigenazione, di inversione neurovegetativa, può essere che il soggetto è uno scarico neurovegetativo, è più, diciamo, in una fase di blocco parasimpatico, quindi praticamente non esprime tutta l'energia, la sua energia muscolare. Cioè, voglio dire, possono essere tante le riflessioni, ecco perché S-Drive è una sorta di, diciamo, labirinto, no? Che attraverso la bussola che ti dà il test permette poi di avere una serie, una rete di connessioni che sono molteplici, dove chiaramente l'indirizzo anamnestico, la clinica, prendono moltissimo valore, capito? È bellissimo un test che valorizza la clinica, cioè per un, un ex clinico medico come me, è un sogno avere, a di io dico, ma se io l'avessi avuto 28 anni fa, quando ho iniziato a studiare omeopatia, un test del genere, Avremmo cambiato la visione dell'omeopatia a livello nazionale, che è stata invece surclassata proprio perché non siamo riusciti a dare, a valore, da, dare valore a tanti concetti dell'omeopatia che oggi io ritrovo in questo test. Che d'altronde è un test con frequenze, così come l'omeopatia è con frequenze. E quando oggi parliamo delle nuove medicine, medicina di segnale, alla fine sono semplici parole. Qua abbiamo uno strumento che permette di avere veramente una rete di segnali che ci dà delle aperture, uh -huh. ci apre certe volte dei varchi, dobbiamo essere bravi noi a seguirli e a dargli il giusto valore, capito? Quindi dobbiamo continuare a studiare, questo sicuro, no? continueremo Arturo. a fare queste serate. Mi, mi permetto di dire omeopatia, omotossicologia, pnei, medicina ambientale, gastrointestinale, immunitario. Cioè mi permetto di dire qualcosa di straordinario. Non so se eh, eh, incominciamo ecco, a, a portare in risalto questo aspetto. Una visione a 360 gradi. Io penso che sia il sogno di qualsiasi professionista di avere l'opportunità di questa visione. No, come una sorta di gps che ti mette dall'altro che ti indirizza dove andare cosa fare in maniera prioritaria penso che sia veramente il sogno di qualsiasi professionista poi eh, la passione che vi ha spinto a fare quello che fate eh, certo vi farà poi divertire nel trovare il rimedio giusto o il consiglio giusto per il vostro paziente però è straordinario eh, c'è poco da fare io mi permetto solo di dire questo, di ringraziarvi insomma della immensa vostra disponibilità. Stiamo facendo tante cose insieme per darvi, mettervi a disposizione il meglio. Penso che siate soddisfatti, contenti, eh, anche chi per la prima volta ha, ha, è con noi adesso. Eh, non so cosa ne sei, Guido cosa ne pensi? Guido. Succede niente. senti giorgio sì sì sì allora guarda sono veramente affascinato dall'S drive tu sai che l'ho preso da pochissimo tempo anche dopo che ho parlato con bartolomeo allegrini a bologna mi ha convinto la cosa mi convince molto mi rendo conto che comunque poi saperlo interpretare sarà un bell'impegno ecco perché perché non è poi così semplice da interpretare se lo vogliamo interpretare bene però è una sfida che mi piace portare avanti era... Poi l'ultimo pensiero, io, io e Bartolo domani saremo uniti. Per cosa che sappiamo noi <ride> la eh, emozione, eh. poi non sappiamo quale sarà. Ragazzi, eh. A posto siamo, cioè, ragazzi. La apro con la bandiera. Apro con la bandiera. <ride> <ride> Silvia, abbiamo anche Silvia tra noi, Silvia, meravigliosa Silvia. Beppe Azzori, Eugenius Scrauzero, eh, Francesca, Mario, C Giuseppe, C grande, Nicola, Antonio, Paolo Comerio, grazie ai nostri collaboratori che insomma stanno facendo un lavoro straordinario, quindi li ringrazio, grazie veramente di cuore a tutti, se ci sono insomma volete dire la vostra è aperto il microfono, quindi potete parlare. Io dico di, di darci la buonanotte e darci appuntamento alla prossima puntata. Grazie a... grazie a voi tutti di tutto quello che avete. Scrivete il vostro parere, quello che volete migliorare, quello di cui avete bisogno. Insomma, scrivete, date testimonianza di questo S-Drive in giro per il, per il mondo. E, che dire, vi sono grato. Uh, iscrivetevi ai vari corsi, alle formazioni, scuola di alta formazione, chi non si forma si ferma. Bartolomeo, grazie veramente di cuore per il tuo tempo, per il tuo supporto e insomma, per nome, trasferirci e donarci insomma, quello che, che, che, che ci permetti di conoscere e di scoprire piano piano.